Buongiorno, siamo con Simone Aliprandi, eh, che è un avvocato che si occupa di consulenza, formazione, ricerca nell'ambito del diritto d'autore e in generale del diritto dell'ICT, quindi tecnologie dell'informazione e della comunicazione, è autore di, un, di diversi libri. Uno recente è Software Licensing e Data governance. Io sono Andrea Borruso dell'associazione Ondata e l'occasione per parlare con Simone è proprio quella della campagna dati bene comune e ehm, di tutto ciò che ha a che fare con le, le licenze in particolare dei, dei casi verticali sui siti della pubblica amministrazione. Simone, per, come prima cosa grazie per essere qui perché per la campagna dati bene comune è importante mh, poter parlare con un esperto di questi temi come te. Ti seguo, voglio dire una, una cosa molto personale. Si, Simone, per chi si occupa di dati aperti, è da anni per molti, per molti di noi un, un riferimento, quindi diciamo io lo seguo da, da tempo, recentemente. Ho visto un suo intervento video in cui ha citato eh, proprio la campagna Dati Bene Comune e prima di andare proprio sul tema gli voglio chiedere cosa, eh, cosa pensa di, di questa campagna. Allora, grazie, sono commosso per questa presentazione, <ride> grazie mille, non aspettavo. Allora, eh, niente, no, le, le piacere mio, onore mio di, di, essere, di essere qui con voi oggi, ho seguito un, punto, un po' le vicende della, della campagna, eh, questa diretta è nata da un tweet, no? perché alla fine le cose succedono sui social ultimamente, ci si incrocia, e, e un commento che ha generato ovviamente, un po' di curiosità e la necessità di, la necessità di approfondire, eh, però appunto la campagna la seguo fin da, da più o meno da quando è nato, eh, in generale seguo tutte le iniziative eh, intelligenti e, e e ben congegnati in ambito di open data, di disponibilità di dati pubblici perché credo che sia uno dei temi centrali degli ultimi dieci anni per quanto riguarda la, la diciamo, buona, buona gestione della pubblica amministrazione e che io ogni volta confido che sia un dibattito chiuso perché ormai abbiamo capito cosa si debba fare quanto si debba rilasciare, come si debba rilasciare liberamente i, i dataset pubblici, però ogni volta ci troviamo a a dover fare delle campagne, perché cioè, se la cosa fosse stata digerita come, come ci, si, eh, ci si può augurare, eh, non, probabilmente non sarebbe nemmeno nato il bisogno di una campagna come quella che avete fatto, ma purtroppo... Hai, eh, hai, ass hai assolutamente ragione. Purtroppo siamo qui ancora a ripetere un po' di cose. Cioè, L'altro giorno ho fatto un video in cui ribadivo il concetto di licenza open, che, caspita, sono andato a riprendere delle, delle, dei concetti che Stallman ha detto nel boh, 91, 92, cioè, cioè, quindi dibattiti che sono, sembravano chiusi ormai da, da 30 anni che ogni tanto vengono riaperti. La pandemia probabilmente ha rimesso, ha rimesso un po' in moto alcune, alcune dinamiche, alcune curiosità. C'è da dire che ha messo molto in luce il problema, quindi guardiamo il lato positivo, cioè questa vostra campagna fosse stata fatta sui dati che ne so, di altri tipi di, di so, no, dati geografici, del, degli, dei, dei mezzi pubblici, sarebbero rimaste nella solita nicchia no, di, noi, di noi appassionati, nerdoni e smanettoni avendo incrociato i temi della pandemia, gli hashtag legati alla pandemia sui social, ha avuto in effetti la, la, la visibilità che, che necessita e che, che richiede e ha fatto capire a tutti quanto avere, questi caspita, di dati disponibili sia fondamentale. Allora, verticalizzo un po'. Ehm... Chi segue dati bene comune conosce un po' le campagne che stiamo lanciando, chi non le segue può leggere eh, datibenecomune.it. Uno dei punti eh, per cui i dati non possono essere be bene comune se non sono, come dire, riutilizzabili. Noi abbiamo visto che alcuni siti importanti che hanno a che fare con la pandemia hanno, avevano, ad esempio... Una licenza molto famosa, eh, la CC BY NC, eh, che ad esempio non consente opere derivate. L'acronimo appunto è ND. Ma Simone che vuol dire? Io dico sempre che con la licenza ND essenzialmente facciamo finta che sia applicata a una, a una cartina geografica. Io essenzialmente se c'è la licenza ND, me la posso stampare e appendere nel mio bagno, perché nemmeno la posso appendere per strada. Sbaglio l'interpretazione, è così bloccante. Allora, diciamo in una battuta: la, la NCND è la possiamo chiamare la licenza del braccino corto, nel senso che, delle sei licenze, Creative Commons è chiaramente quella più restrittiva perché no, è un set di sei licenze. Per chi non conosce la questione, sono sei licenze che vanno dalla più open, dalla più libera, che è sostanzialmente una, la, la CC BY, la licenza che consente di fare sostanzialmente tutto semplicemente eh, citando l'autore originario come fonte. E poi si arriva invece all'estremo opposto, la, la, la sesta nell'ordine, che è proprio quella che hai citato, NCND, perché ha due clausole su tre che sono negative, che quindi vietano di fare cose. Tu ti sei soffermato sull'ND, cioè sul no derivative, cioè l'autore non, cons non consente di fare opere derivate. E bisogna fare attenzione perché poi bisogna andare a leggere la definizione di opera derivata che viene fornita dalla licenza, perché non è uguale in tutto il mondo. Il problema di queste licenze è che sono delle licenze scritte negli Stati Uniti che devono poi essere eh, utilizzate in tutti i paesi del mondo in cui ci sono magari delle legislazioni diverse, in cui la, anche la prassi contrattuale è diversa. Quindi eh, il concetto di opera derivata è un concetto che viene dal diritto americano, noi usiamo una, una, un concetto diverso che è elaborazione creativa e eh, quindi la licenza cosa fa? Onde evitare problemi di interpretazione fornisce lei una definizione di che cos'è opera derivata. Ehm, nel caso che hai fatto tu sì, c'è cioè una NCND di una mappa, di una cartina beh no, non è vero che non la puoi appendere in strada eh, l'importante è che tu non ne faccia utilizzi commerciali perché c'è il, il NC che invece vieta gli, gli, gli utilizzi prevalentemente commerciali. Altra questione che andremo a, come dire, apre, apre un vaso di Pandora, perché anche lì che cosa si intenda per, per utilizzo commerciale viene scritto nella licenza, e poi vai a leggere se è scritto che si intende un uso prevalentemente diretto al conseguimento di un, di un guadagno commerciale. Ti posso, ti posso interrompere un attimo, perché volevo sì. precisare, se no eh, l'esempio mio eh, l'ho fatto male. Eh, prendo quella cartina, eh, ci derivo delle analisi perché faccio un'analisi di distanze dalle eh, finta da, rotte degli autobus, eh, dagli ospedali, qualcosa e l'appendo per strada, questo lo posso fare. E allora quello che hai fatto tu è già diverso quella è una estrazione di dati da, da, una, da una cartina un tema che viene molto discusso perché... Ehm, L'estrazione di dati è un'attività più tipica da eh, database no? che da riproduzione di cartina, cioè riprodurre una cartina è l'attività di una casa editrice che eh, va dall'istituto geografico militare o dall'istituto da, da un comune che gli dà le, plane, la, le planimetrie di una zona del comune e eh, riproduce quelle mappe all'interno di un libro, no? di, una, di una, un libro di geografia o un catalogo, non so, conosciamo anche la, eh, libri che vengono fatti a scopo di eh, verifica fiscale, no? quindi catasto, dati di quel tipo che andiamo ad aprire anche lì un altro vaso di Pandora, però quella è un tipico attività di riproduzione, prendere un contenuto, farmi dare una licenza per poi eh, riprodurlo, cioè farne riprodurre vuol dire farne copie no? banalmente eh, eh, ehm... quando noi entriamo nel mondo del digitale e dei dati il riprodurre è un concetto che rimane un po' in secondo piano perché in realtà è più un tema di utilizzo, di riutilizzo di estrazione, quello che dicevi tu è esatto. estrarre dati da una, da una mappa, quindi io prendo una cartina ma non la uso tanto come mappa la uso più come database esatto e allora lì entriamo nel, nel, nel dibattito, che anche lì i, i, i giuristi si, si, si scriverebbero migliaia di pagine per stare lì a definire se quanto una, una cartina può essere intesa come banca dati o meno, eh, però vabbè, di fatto è così, cioè una cartina, adesso io ne ho una di fianco qua appesa, insomma ci sono le altitudini delle montagne, ci sono le lunghezze dei fiumi, ci sono le distanze tra, tra un comune e l'altro, ci sono tante informazioni che io posso uh -huh. estrarre da una cartina. Andiamo a, al, al cuore del punto per cui ci stiamo incontrando oggi. Noi abbiamo fatto due richieste a tema licenza, una al Ministero della Salute, a cui non abbiamo avuto risposta ad oggi. Abbiamo scritto una Pecca a dicembre, ne abbiamo, abbiamo ancora scritto una seconda, ma ad oggi nessuna risposta. E un'altra l'abbiamo inviata all'Istituto Superiore di Sanità, eh, in particolar modo per la sezione. Importante a tema Covid è una sezione dedicata di quel sito che si chiama Epicentro. Alla prima PEC non hanno risposto a una richiesta di, mh, di sollecito, in qualche modo hanno risposta, eh, hanno eh, risposto anche nei fatti e hanno rimosso eh, entrambi i siti che ho citato avevano la CC BY NCND, eh, sottolineo che parliamo di dati sulla salute, sono tipicamente dati che rielabori, non sono dati che, che ti metti come sfondo, come una mappa, Tipi, tipicamente, ed è per questo che l'ND mi sta particolarmente stretta, tipicamente parti da qualcosa che sia anche un PDF, non è detto che sia una tabella, informazioni e dati pubblicati in quel sito, e normalmente un ricercatore, un analista, un, un giornalista, un'azienda, eh, visto il tema di, di grande interesse, la salute, ci potrebbe, vorrebbe fare ehm, opere derivate. Hanno rimosso quella licenza e adesso c'è una nota di copyright di cui eh, ci parli tu. Noi l'abbiamo interpretata come allora, una nota... Che faccio non aggiunto, non se, se ricordo parlo. bene, era una CC, du, una 2.0, una vecchia eh, versione. Era una 2.5, quindi vecchia proprio. 2.5, sì, è vero. Sì. Eh, e qui c'è un altro problema, perché le 2.5 non rilasciavano correttamente il, il cosiddetto diritto sui generi sulle banche dati. È un problema anche lì vecchio che ci portiamo dietro che è stato risolto da Creative Commons nel 2013-2014 quando sono uscite le licenze in versione 4.0. Quindi in realtà quella, quella licenza 2.5, se applicata ai dati e non ai contenuti del sito, quindi non alle fotografie, ai testi, ma proprio ai dataset, in realtà non, è come se non fossero licenziati, cioè quindi non funzionava nemmeno, eh, quindi era proprio insensato come... Com cioè, poi all'epoca c'era solo quella e quindi poteva essere legittimo che loro avessero adottato una di quelle disponibili all'epoca, ma visto che sono passati ormai da, dalla 2.5 probabilmente 12 anni, dal passaggio alle 4.0, come, come ti dicevo, 2013-2014, quindi 7-8 anni. E caspita, il tempo per, per cambiare comunque c'è stato, quindi a volte sono cose che si stratificano, rimangono lì finché qualcuno non le fa notare e voi avete fatto bene a farla notare. Però scusa, stavi andando, stavi dicendo che sì, adesso, adesso c'è cioè, quindi la, la licenza eh, è rimossa. Adesso si può leggere, basta cercare Epicentro e poi in fondo c'è un URL che punta al copyright, poi mettiamo nei commenti del video che pubblicheremo l'URL per andare a guardare. C'è scritto, la riproduzione di parte del sito è autorizzata a condizione che venga citata la fonte. A me che non sono un esperto di, di questi temi come, come tu fai per professione, mi verrebbe da dire, ah ma hanno lasciato, hanno lasciato la, la nd tutto sommato perché si parla solo di riproduzione e... allora a me da giurista da, da avvocato del diavolo verrebbe subito da dire che nella frase la riproduzione è di parte del sito mi verrebbe subito da chiedere ma quale parte da perché... da. <ride> no <ride> non dire, questa frase qua in realtà è, è... è... vabbè Tognazzi la chiamerebbe una supercazzola, dice, nel senso, vecchio film, eh, amici miei, per cui è un giro di parole che, che non dice molto, perché il, il diritto ha bisogno di parole che siano certe, no? che siano univoche. La riproduzione di parte del sito è autorizzata a condizione che venga citata la fonte, vabbè, anche lì. Il citare la fonte è eh, tendenzialmente, cioè, al di là che ci sia scritto nella licenza, è comunque richiesto, poi vabbè, in alcuni casi si può anche fare a meno in situazioni di pubblico dominio conclamato, però anche, nelle, anche in opere di pubblico dominio è buona norma, anche se non c'è un, un obbligo giuridico, è comunque buona norma dal punto di vista giornalistico, scientifico, citare da dove hai preso questa informazione questo dato. Però quindi il problema è questa parte di sito perché parte di sito, caspita, potrebbe essere il 10%, una parte potrebbe essere il 90%. Cioè, a cosa si applica? E poi dice, nei casi espressamente indicati, la riproduzione e o l'impiego di informazioni testuali multimediali devono essere preventivamente autorizzati dall'istituto. Quindi, insomma, si crea il thriller, dice, allora, quindi in realtà ti devo ancora chiedere il permesso, no? Perché in tutti gli altri casi che eccedono questa parte che tu mi hai licenziato liberamente... E devo chiederti comunque il permesso ma visto che non so quali sono le parti per prudenza ti devo sempre chiedere il permesso o no? cioè, come io la interpreto così e quindi alla fine hanno fatto questo giro per da un lato ri rimuovere una licenza che effettivamente non funzionava più ed era vecchia ed era superata dall'altro non si sono presi la responsabilità di scegliere una licenza corretta e adeguata hanno messo lì appunto questo giro di parole da davvero un po' che, ripeto, può essere usato a nostro favore, cioè a vostro favore, nel senso a, a favore di coloro che hanno, eh, no beh, ma a nostro, nel senso dei cittadini, sono cioè interessati, eh, cioè, io ho questa doppia anima, cioè, sia come legale che quindi devo dare un parere tecnico, ma anche come cittadino interessato alla libera disponibilità di questi dati. Quindi qualsiasi cittadino in realtà potrebbe, leggendo questa cosa, leggendo questa frase, riprodurre questa parte di sito. Il problema è che lì, il concetto di riproduzione, ne parlavamo prima: no? eh, riproduzione è solamente una, un, una parte, un, un, un, eh, un ingrediente, diciamo, del, del, del della più grande del concetto di riutilizzo dei dataset e ridistribuzione dei dataset. Quindi, riprodurlo, verrebbe appunto in mente l'attività di copia, cioè io prendo e lo riproduco, lo, lo porto su un altro supporto, no? la riproduzione è questa cosa qui, cioè, ne faccio una copia ma come tu mi spiegavi nell'ambito degli open data ce ne facciamo poco, cioè sì, se, sempre meglio di niente no? cioè sempre meglio che, che, che, che due dita negli occhi però cioè, eh, eh, ehm, il se concetto di open eh... Se, se un questo data, questo. All, cioè, un certo, il concetto di open esatto. data comporta il riutilizzo, anzi, cioè, io quando parlo di openness sui dati, metto sempre un asterisco davanti dico, signori, io sono un giurista, vi parlo dell'openness dal punto di vista giuridico, ma c'è tutta la parte di openness dal punto di vista tecnico, tecnologico, semantico eh, eh, comunicativo, di cui sei più esperto tu di me, lascio parlare te. <ride> E che però è l'altro rovescio della medaglia, forse è quello più importante, no? Perché sei possiamo avere tutto... Sei d'accordo che se ho 10 PDF, come esistono su, su, su Epicentro con i famosi parametri con cui vengono poi impostate e definite eh, le varie zone, eh, rossa, gialla e mh, arancione, eh, ho questi 10 PDF, estraggo oh, da, queste, da questi 10 PDF tutti i dati. In qualche modo le faccio diventare 10 spreadsheet, anzi un solo spreadsheet, e faccio una mia analisi interessante che incrocio con dati sociali ed economici. Io non posso farne questo uso derivato pubblico. Me li posso tenere nel mio PC, ma non posso ripubblicare nient'altro che sia derivato rispetto a quello che c'è scritto sì, si parla... Perché boh, cioè verrebbe anche da chiedersi se, se lo puoi fare, nel senso se, lo, se te li puoi tenere sul tuo PC perché riproduzione, eh, cioè quello che hai fatto tu non è una mera riproduzione ma è già un riutilizzo, cioè hai, hai cambiato formato, gli hai dato un senso diverso, eh, hai fatto un'attività di estrazione e nel mondo delle banche dati l'attività di estrazione è probabilmente il, il, il concetto centrale e... Quindi cadiamo proprio esattamente nel problema. Cioè, riproduzione avrebbe senso se parlassimo di fotografie, parlassimo di, di musica, che ne so, di, dei contenuti. Esatto, esatto. Parlando di dati, poi è vero, tra l'altro, cioè, lui dice sito, quindi anche lì, sito web è... Che, come dire, le pagine, l'HTML del sito con le sue immagini, la grafica quella roba lì a chi interessa che venga riprodotta chi che fa una un mirroring di, un altro, di questo sito, lo prendo e lo metto da un'altra parte, non mi interessa mi interessa poter estrarre i dati affinché vengano eh, riutilizzati in un contesto diverso gli si dia un significato eh, allargato e, e via dicendo quello che dicevi tu e per quello ci vogliono della licenza apposta ti dirò che c'è anche la, la, la discussione per cui le Creative Commons forse non sono neanche le licenze, no, cioè quando sono state scritte le licenze Creative Commons non pensavano a quell'utilizzo, pensavano più che altro al mondo dei contenuti, parlo del 2002, eh, quindi... Di sì, di la anni. musica e video, sì, sì, sì. Musica, video, immagini, questo era. Quando si è cominciato a pensare a portare al mondo dei dati, ecco che ci si è accorti che essendo licenze americane, non licenziavano correttamente quel diritto che invece esiste solamente in Europa, che è il diritto che tutela proprio l'estrazione di dati, e l'estrazione e il riutilizzo di parti sostanziali della banca dati, che noi chiamiamo diritto sui generis. Due sono state le soluzioni. Una è stata quella di ehm, OpenStreetMap della ODBL, cioè creare una licenza europea scritta da un gruppo che era all'epoca inglese, eh, quindi all'epoca nell nell'Unione Europea, e che quindi conosceva come il funzionamento di questo diritto, e in effetti se tu leggi la l'ODBL è chiaramente una licenza invece per dataset, quindi quella è davvero scritta pensando per ad un'applicazione sui dati, oppure ad adeguare le Creative Commons anche per rilasciare questo diritto. E in effetti le 4.0 hanno corretto il tiro e adesso sono applicabili a, a, a tutto, però ecco, leggendo le Creative Commons capisci che non sono delle licenze pensate apposta per i dati. Okay. Eh, eh, faccio una mini sintesi ma poi in realtà eh, ti faccio diciamo quasi l'ultima domanda allora da quello che hai detto per me emergono eh, due punti che ti chiedo soltanto poi di, di confermare la, licen la licenza la nota di copyright per come è scritta adesso non è scritta benissimo perché eh, lascio in, in maniera eh, non dettagliata diciamo non, eh, non documentata in qualche modo a cosa a cosa si, si applica, perché par, parla di parti in maniera, in maniera generica, ma soprattutto consente soltanto la riproduzione, quindi parliamo anche di informazioni e dati legati alla scienza e al mondo della salute, la riproduzione è totalmente bloccante se vuoi fare analisi e eh, rielaborazione. Eh, ti lascio poi a confermare, la domanda è questa. Eh, è una domanda come dire... Eh, anzi, forse te ne faccio due. Una domanda: come dire, eh, di prospettiva: il Ministero del, eh, della Salute ha come licenza eh, di generica, licenza di default, eh, che trovi nelle note per tutto il sito ancora una volta la CC BY NC ND 2.5. Una pubblica amministrazione oggi, stante le norme correnti. Può scegliere come licenza di default. Io non ho dubbi che ci possano essere dei casi particolari, ma può scegliere come licenza di default una licenza che non consente come questa di essere ai dati e alle informazioni un vero bene comune per la cittadinanza, per la ricerca, per il giornalismo, per le ONG, insomma, per il mondo. Innanzitutto, quindi prima confermo quello che hai detto prima, che in realtà l'avevo già confermato prima. Ma adesso soffermandomi so su questo aspetto, eh... Siamo sempre lì, cioè, l'equivoco è sempre la confusione tra contenuti e dati, no? Cioè, una licenza CC BY, anche se è 2.5, anche se è una ND, una NC, applicata ai contenuti del sito non mi scandalizza particolarmente. Il problema sono i dati pubblici. Noi abbiamo delle direttive europee, le cosiddette Public PSI, no? Vengono, se voi cercate direttiva PSI, sono state tre direttive in fila, Ehm, che hanno portato l'Unione Europea ad andare in una direzione abbastanza decisa verso la libera condivisione di dati, okay? di, di, di, eh, dei dati delle pubbliche amministrazioni. Per cui, insomma, le pubbliche amministrazioni, detto un po' più semplicemente, eh, devono il più possibile tra, tra di esse scambiarsi i dati per evitare che ogni pubblica amministrazione debba continuare a spendere soldi per raccogliere dati che magari un'amministrazione eh, sua omologa o vicina ha già raccolto, ma poi anche in ottica di disponibilità al cittadino per creare valore, per consentire anche attività di impresa per cui mettere a disposizione dati pubblici consente la nascita di startup che, che creano le applicazioni, che tirano fuori valore da questi dati e questo è scritto chiaramente nel, nelle direttive, quindi si devono mettere fuori questi dati, però appunto dobbiamo cominciare a ragionare in ottica di distinzione tra i dataset e i contenuti del sito, quindi se il ministero ha un sito che è un grande contenitore e ha le fotografie, le interviste, gli articoli dei, degli scienziati, io lo capisco che su quelli voglio avere un po' più controllo. Quindi semplicemente basta fare un disclaimer che abbia questa distinzione e creare una sottosezione del sito con la parte Open Data, come fanno tanti altri enti che hanno eh, il sito Data e /opendata. lì hai tutti i tuoi bei dataset messi in forma di repository con la loro licenza e ehm, i loro metadati, e li vai a scaricare da lì. Non è, non è così difficile, no? Cioè, eh, sono cose che si, si sono dette dieci anni fa, che si fanno ormai da dieci anni. Alcuni l'hanno capita, altri non l'hanno capita, perché probabilmente boh, non adesso capisco che il ministero probabilmente ha anche eh, delle urgenze diverse, quindi magari è non è il momento è. migliore. però voi fate il chiodo adesso, perché adesso è il chiodo che è caldo, no. E quindi eh, eh, proprio perso di vista una cosa interessante che era quella che ti scrivevo eh, questa, stamattina su, sui social, sì. quella l'open by default Vai. No, nel senso che quel disclaimer tornando al disclaimer di prima dell'istituto eh, di sanità ehm, non essendo una vera e propria licenza potrebbe triggerare scusate questa parola <ride> acquisita dall'inglese, far scattare il famoso open by default open by default è un un eh, eh, diciamo, uno stratagemma, un, un escamotage del, del, del legislatore italiano del 2012 per sfruttare l'inerzia della pubblica amministrazione, quella di cui abbiamo parlato per più di 20 minuti, cioè questa non, non particolare predisposizione delle PI italiane a applicare correttamente le licenze per liberare i dati, sfruttare questa loro inerzia in positivo, cioè se tu, pubblica amministrazione, ti dimentichi o non vuoi o, o perdi tempo nel applicare una licenza secondo quello che viene detto dalle direttive europee e dalle norme italiane, allora io, legislatore, dico che il cittadino può utilizzare i tuoi dati come se la licenza ci fosse, come se ci fosse una licenza open, il più open possibile, cioè sostanzialmente una CC BY, o al massimo una CC BY SA, ma non diciamo una CC BY. Eh, e questo è scritto nell'articolo 52,2 del codice, 52, del codice dell'amministrazione digitale. Cioè dice che in mancanza, semplificando, in mancanza di una licenza espressa, e rimanda al concetto di licenza, ad una definizione che è presente in una legge del, del 2006, eh, allora i dati possono essere utilizzati liberamente a condizione che non ci siano dentro dati personali. Perché? Perché se, li, se ci sono dentro dati personali si sovrappongono poi i limiti, le limitazioni Giustamente, legittimamente imposta dalla legge, dalla, dalle normative sulla privacy, ma qua non parliamo di dati, almeno mi confermi: non c'è dentro dato personale, perché sono tutti ag aggregati, vengono tolti. È cioè non si può, oddio. Eh, il rischio che siano dati super tutelati dal punto vista della, della privacy, mm -hmm. certo che sono dati sanitari, ma visto che vengono poi di disaggregati e disaccoppiati in modo ir irreversibile dai, dai, dalle persone. No, Dagli da esseri umani a cui, a cui questi dati corrispondono, diventano dati di carattere statistico, di carattere eh, no, eh, macro su cui si possono fare dei, dei ragionamenti macro e, e, e quindi non c'è più un problema di privacy. Ehm, e quindi, insomma, era abbastanza chiara la questione. Ecco perché dicevo: forse è una bella notizia. È ovvio che la mia è un po', perdonatemi, un po' una paraculata, nel senso. <ride> Non è chiarissimo, cioè quella roba, quella, quel disclaimer non, non è una licenza, però non è neanche, non è neanche nulla, cioè non è, non è proprio nulla, quindi c'è un qualcosa. Eh, per far scattare, per sfruttare il meccanismo dell'open by default dobbiamo, secondo me, un po' tirare la corda e dire, secondo la mia interpretazione di associazione o di cittadino, di azienda che startup che vuole utilizzare quei dati, voi una licenza non l'avete applicata e quindi io sto utilizzando i dati secondo l'articolo 52,2 del codice di digitale. Se non vi sta bene, come dire, fatemi causa, nel senso, proviamo a discuterne, ecco. No, eh, no. Però potrebbe essere la chiave per forzare un attimo questo meccanismo che, come vedi, va un po' oliato, è un po', no, è un po lento, no? no? Eh, volevo precisare una cosa e farti veramente l'ultima perché ti, ti ho tenuto già praticamente mezz'ora e... io tempo ne ho e ecco. non vorrei annoiare i nostri no è molto, è molto interessante allora il ministro della salute in vero ce l'ha la sezione pendata, però perché noi stressiamo sul fatto che quella licenza sia comunque problematica perché è vero quello che dici queste licenze sono tipicamente associate, diciamo, ai contenuti, come dire, visuali del sito. Però purtroppo, in questo anno di pandemia, abbiamo visto come tantissimi dati sono intrappolati in PDF e dashboard. Cioè, non sono pubblicati anche nel portale Open Data e quindi eh, molti di noi, ma anche ricercatori, cioè è, è incredibile, li estraggono da dal sito, perché in qualche modo il PDF è un pezzo del sito. E Allora, in un mondo moderno, secondo me, quel tipo di licenza, anche applicandola al sito, soprattutto in siti come il Ministro della Salute, che pubblicano terremoti di dati inglobati anche in posti strani, ehm, a nostro avviso è molto, molto limitante. Probabilmente, ehm, allora, l'Istituto eh, Superiore su di Sanità ci ha detto c'era quella licenza perché era una roba vecchia, come dire, non era stata fatta manutenzione del sito e non l'avevano aggiornata. Anche certo. il Ministro della Salute, sono certo, che non, non è che vuole nascondere i dati. Io, non, noi non crediamo minimamente che ci sia, come ti posso dire, l'aspetto, diciamo, lo facciamo apposta, non vogliamo... No, eh, no. È, è, è un fatto essenzialmente eh, culturale, ma siccome eh, la licenza è una forma e quindi è sostanza, eh, diventa concretamente bloccante ed è per questo che stiamo stressando a fare in modo che questa, queste licenze vengano rimodulate cioè eh, io eh, aggiornerei la licenza del ministero applicando una CC BY 4, share like, quello che sia comunque una CC BY, una CC by 4 e laddove ci sono eh, robe che, da tutelare un po' di più specificate note, eh, le note del caso la domanda ultima che ti volevo fare è la seguente: noi abbiamo scritto. Scusami, però, vedi, questa soluzione che qualcuno che è sicuramente quella ottimale, per loro è un costo. Cioè, per loro vuol dire mettere un omino, no? qualcuno che abbia contezza di quello che succede e schiacci un bottone e dica questo contenuto va sotto eh, la licenza open data, questo contenuto va sotto la licenza invece dei contenuti, che è il lavoro che faccio io, è eh, questo in realtà, eh? cioè io faccio consulenza pubblica amministrazione su questa roba qua, ma non è che tutte hanno budget e, e voglia di incaricare la della situazione o qualcun altro che gli faccia questo, questo tipo di lavoro. Eh, oppure hanno sì dei legali interni che magari questa materia non la conoscono così eh, perché vengono dal mondo più che altro del diritto amministrativo e quindi fanno un po' più di fatica e quindi è un costo, è un, eh, una scocciatura in più che di cui devono farsi carico e dicono, vabbè, allora io, visto che già abbiamo tanti problemi cominciamo a risolverla così un po' a, a, diciamo a cartocciata, un po', un un po a crocchiata e poi vedremo, quindi voi come dire, a fare i pignoli fate, fate benone perché rompendo le scatole a un ente, magari nello stesso tempo lanciate segnali anche ad altri, che dicono, aspetta, allora vediamo come si fa. Anche, anche produrre dati aperti è un costo. Noi diciamo, e lo dici anche tu da tempo, che comunque mettere budget è politica, nel senso che se fai una scelta di budget hai fatto una scelta politica. E l'altro elemento, secondo me, importante è che comunque dobbiamo eh, come dire adeguare le competenze di, degli uffici che prendono decisioni degli uffici tecnici ai temi attuali il tema delle, delle licenze non è un tema che si può considerare più moderno è un tema corrente e quindi secondo me eh, si deve mettere a budget e ci deve essere un ufficio tecnico sopra, dedicato soprattutto in, in, in, in mega siti come il Ministro della Salute che, che, ha, che raccoglie di noi per fortuna e fa analisi per fortuna di tanti dati, che secondo me andrebbero come dire, eh, gestiti con eh, le modalità anche legali adeguate ai tempi correnti. Però lo so che sei d'accordo, quindi ma poi eventualmente intervieni, fammi fare la domanda e, e ti faccio l'ultima domanda. Noi abbiamo pure fatto eh, come dire, la segnalazione eh, della scelta di, di queste due, li, di, due licenze al difensore civico per il digitale, poi se vuoi racconti tu un attimo che, che cos'è, essenzialmente è il nostro difensore cittadino sull'applicazione della, della legge più, di varie leggi, insomma de, de, della legge di riferimento più importante sul digitale che è il, il CAD il difensore ehm, come prevede la norma si prenderà i suoi tempi, sono tempi lunghi previsti ci um, ha già risposto eh, dicendo che sta analizzando eh, come dire, la, la situazione e sta interloquendo con, eh, con i due enti la domanda mia che ti faccio è in casi di questo tipo proprio un po' tornando al fatto che eh, il tema delle licenze non è più un tema moderno, è un tema corrente a me da, da, da cittadino eh, casi come questo tipo mi sembrano casi facili cioè vedo che c'è una, una 2.5, direi, A ah, è una licenza vecchissima, non ha più senso, comunque la 2.5 non ha senso, e poi ehm, laddove siamo di fronte a un sito della pubblica amministrazione, ci deve essere ben scritto che laddove ci sono dati in qualsiasi forma, eh, che non superino eh, la legge della privacy, la legge della privacy deve essere rispettata, la sicurezza nazionale, comunque laddove ci sono dati utilizzabili, è ovvio che debbano essere pienamente riutilizzabili, come a dire, secondo me su cose di questo tipo il difensore civico del digitale dovrebbe, potrebbe, eh, come dire, eseguire eh, la sua analisi della segnalazione in pochi minuti, ma soprattutto quella segnalazione dovrebbe avere, un, come ti posso dire, una modalità di applicazione diretta. Eh, esatto. Le norme allora, non lo consentono allora, probabilmente. Come qualche anno fa c'era cioè il dibattito, eh, ma aspetta, prima dobbiamo capire bene qual è la licenza più opportuna. No? Adesso il dibattito, anche lì, si è chiuso: ci sono le direttive europee, ci sono le linee guida sull'open data, no? quelle del ministero che sono state aggiornate. L'ultima versione mi sembra sia del 2017, e lì è chiaro: cioè, dice che sostanzialmente la licenza per fare open data è la CC BY, punto. Eh, in alcune situazioni può essere concesso una CC-BY SA con una serie di asterischi di annotazioni, per cui lo share like sui dati funziona poco, eh, funziona male, crea più problemi di quelli che risolve. Eh, vabbè, l'ho spiegato in altre situazioni, quindi adesso non ci dilunghiamo. Quindi secondo me, sì, come dici tu, è più una questione di volontà. Il, il difensore civico ti dico: io no, purtroppo, non, non ho grande esperienza di. di cioè non seguo contenzioso su quel tipo di... perché è più una roba da diritto amministrativo, no? nel senso okay. di che è un'autorità amministrativa, è neanche un'autorità, è una sorta di, di, di vigile, no? di arbitro, che può tirare le orecchie e dire attenzione. Eh, mi, hanno, mi hanno detto che state facendo una cosa che è fuori dalle linee guida, non ha un gran potere poi di, come dire, bacchettare e dare sanzioni, però insomma, può eh, da, smuovere, no? che non è po cosa poca, perché... Ripeto, è più una questione di volontà politica e di, eh, come dicevamo prima, di darsi una mossa, mettere a budget, incaricare una persona, no? Si risolve in, in poco, solo che se te lo dice l'associazione X o l'esperto Y fanno finta di non sentire. Se te lo dice un difensore, che quindi è un'istituzione, un non puoi far finta di non sentire. Quindi la creazione di questo, di questo difensore ha più che altro quel, quel ruolo di fare sponda, di consentire una sponda a... a ai cittadini. Ehm, tutto qui, cioè nel senso, poi il solito problema è quello del, del, del, della volontà, cioè se continuano a ragionare nell'ottica del, del, del. Ma poi se qualcuno ci guadagna, no? che è la grande frase che ti, che ti tirano fuori, mettiamo una non commercial, perché sì, vogliamo liberare i dati, ma solo per utilizzi non commerciali. Non hanno vuol dire non aver capito nulla di tutte le direttive. Il fatto è che l'open data serve proprio a stimolare forme di imprenditoria sul digitale. Quindi, tu, pubblica amministrazione, non ti devi sentire eh, in rivalità, in concorrenza con la start-up che, che, che prende i dati degli orari degli autobus e riesce a tirar fuori l'applicazione. Perché non è un problema tuo, tu sei già stata finanziata. Cioè, tu, come pubblica amministrazione, quella, quella raccolta di dati la devi comunque fare, perché è una tua mission istituzionale. Quindi non ha minimamente senso. Poi, chiudo, eh, tutto questo discorso sull'utilizzo delle licenze di quale licenza del, del, del, del, del, delle linee guida sull'open data che ti dicono che è, la, è quella licenza lì e il meccanismo dell'open by default si sarebbe potuto risolvere molto più facilmente andando a modificare la legge sul diritto d'autore, e dire che tutti i dati che sono prodotti eh, l'articolo 5 eh, è un articolo in cui si poteva aggiungere un comma e dire tutti i dati prodotti dalla pubblica amministrazione e soggetti a pubblicazione obbligatoria sono di default in, eh, pubblico, o pubblico dominio, oppure con una licenza... L'open default è sempre meglio di niente, ma è un accrocchio, cioè è un, è un barocchismo, è un girare attorno, la, cioè girare la questione, avvitarla su se stessa. Ah, se non ha messo la licenza, allora noi intendiamo come se la licenza ci fosse. Basterebbe scrivere due righe. Io ho fatto una proposta, c'è cioè un mio... Un, un mio blog post in cui dico eh, eh, bastava aggiungere quattro righe all'articolo 5 della legge sul diritto d'autore, non lo vogliono fare, vabbè, allora continuiamo a portarci dietro questo problema eh, all'infinito e finché la, qualcuno, le pubbliche amministrazioni capiranno cosa vuol dire fare open data. Simona, l'ultima cosa, tu hai scritto da poco questo, questo libro Software Licensing eh, e Data Governance. In, in, due, sta... punti, in <ride> due punti, di cosa eh, di, di... Ah, eccolo qua in ecco, due punti ecco. di cosa parla, e se può essere utile per comprendere un po' questi temi. Sì, sì, no, eh, allora di questi temi io mi ero occupato in un libro che si chiamava eh, Il Fenomeno Open Data, che risale al 2014, che è in buona parte è ancora valido per la parte giuridica, ovviamente poi sono uscite cose nuove, quindi andrebbe aggiornato, però per chi deve capire un po' come funziona la proprietà intellettuale sui dati, le licenze per data va ancora benone. Però in questo libro, che parla di software e di dati, quindi del, di, diciamo, delle creazioni tecnologiche per eccellenza, eh, è ovviamente più eh, recente, è, è di settembre del 2020, quindi recentissimo, e anche più maturo, se posso dire, nel senso l'ho scritto con, una, con alle spalle un'esperienza da professionista maggiore e quindi ci sono anche nella parte soprattutto quella sui dati dei casi di studio, dei casi d'uso che secondo me sono molto, molto utili quindi c'è una parte teorica che spiega come funziona funzionano proprietà intellettuali sui dati quali sono le licenze open per dati ma poi c'è una, una versione un capitolo in cui si spiega quali sono le, le problematiche della derivazione e estrazione di dati con alcuni appunti, appunto scenari che si eh, ritrovano quindi è un, a sua volta un libro sotto licenza creative commons tutti i miei libri sono Creative commons e questo, tra l'altro questa parte qua sugli open data la trovate anche in forma di estratto se uno vuole solamente quel pezzo lì andate sul mio blog l'ho pubblicata circa boh, tre settimane fa quindi la trovate di recente Perfetto, va bene Simone, Grazie, io ho sentito anche di parlare di questa opera. Vabbè, ma è... Opera fondamentale per la letteratura mondiale. No, allora, io mi prendo un minuto per dire che da, da questa chiacchierata con Simone emerge come eh, questi, questi temi eh, di fondo no, di una campagna come la nostra sono temi molto importanti, che questi elementi formali, sono sostanziali, ma io direi sono elementi quasi, quasi culturali. Alle spalle ci sono anche nuove, nuove professioni, ma io direi nuove opportunità, sono tutte da cogliere. Questo, questo per noi dati bene comune eh, non è un momento per fare le polemiche, ma è secondo noi un momento per cogliere tutte le occasioni, sia dal nostro lato, ma sia anche dal lato, in questo caso ci stiamo rivolgendo alle, alle pubbliche amministrazioni per abilitare eh, in maniera appropriata la condivisione, descrizione, pubblicazione, documentazione nella pubblicazione di dati e informazioni legati eh, sui dati. Noi l'8 aprile prossimo alle 17 faremo una, un live in cui abbiamo invitato tutti gli aderenti alla campagna del bene comune a dire in pochi minuti perché hanno aderito quindi sarà un confronto diretto che mette in luce la forza di questa campagna che è stata l'adesione così larga e ricca simone grazie. veramente grazie mille grazie. Grazie. andrà online in giornata e ti avviserò grazie ancora grazie, ciao. grazie ciao. a tutti ciao. arrivederci ciao ciao ciao, ciao.